Ciao a tutti! Per chi non mi conoscesse, sono Gaia, sono un artista. Se stai vedendo questo video è perché sei stato invitato alla festa che io e la mia compagnia stiamo organizzando. Sarà il nostro addio al mondo dello spettacolo e vogliamo salutarlo con una grande sorpresa per il nostro pubblico. Ognuno di voi in questa notte avrà l'occasione di brillare e diventare una stella, al giusto prezzo. Sarà un piacere incontrarvi prima di andarcene e lasciare il posto alle nuove generazioni. Fratelli! Vivete nella notte tra compromessi, passione, pericolo e morte, chi di voi raccoglierà l'eredità e il fardello del successo? Venite a scoprirlo.